Grazie Presidente. Eh, innanzitutto una parola per i consiglieri d'opposizione, un complimento perché vedo che con grande abilità sono riusciti a far osservare per tutte le voci di spesa di questo bilancio cosa non va, cosa è sbagliato, Gli faccio i complimenti perché insomma essere dei tutologi non, non è facile e ecco io stesso effettivamente mi sono concentrato solo su una piccola parte del bilancio e... E mi sono dovuto impegnare, ho fatto nottate insieme ai consiglieri d'opposizione per cercare di, di controllare cosa eh, di maggioranza, scusate, cosa eh, andava bene e cosa no. E, e insomma, quindi invece loro vedo che con grande abilità sono in grado di dire che, che tutto è fatto male. Quindi, innanzitutto, complimenti per, per questa grande capacità. Poi, per quanto riguarda il. mi soffermo quindi sul um, bilancio. Del, dello sport eh, e innanzitutto un, un altro un, un ringraziamento vero stavolta a, ai consiglieri eh, di maggioranza alla giunta per, per aver eh, io commenterò il, il bilancio ovviamente emendato, emendato diciamo così perché abbiamo tutti insieme evitato una, una situazione che sarebbe stata imbarazzante ovvero un bilancio eh, della direzione sport con entrate superiori e uscite, quindi sostanzialmente avremmo avuto un contributo netto eh, al servizio sportivo negativo. Naturalmente non sarà così e quindi grazie a tutti, eh, al Presidente del gruppo Paolo Ferrara, al Presidente dell'Assemblea Capitolina per aver segnalato questa, questo... Questo sarebbe stato effettivamente un errore, un vero e proprio errore. E, e passo quindi a commentare rapidissimamente quelle che sono le caratteristiche del bilancio eh, riferito al, al Dipartimento Sport e comincio dalla ciliegina sulla torta, ovvero il, quello che è previsto come contributo al, alle manifestazioni sportive e faccio l'esempio di uno dei grandi eventi che per la prima volta, eh, da, dopo non so quanti anni, più di dieci forse si farà a Roma, ovvero l'ultima tappa del Giro d'Italia. Come sapete è un evento importantissimo da, che crea indotto di milioni di euro. Chi verrà a, ad assistere alla tappa eh, comprerà i biglietti dell'autobus per muoversi, pagherà la tassa di soggiorno, e quindi porterà ricchezza alla, alla città oltre naturalmente a promuoverne l'immagine a livello internazionale in quanto questo è davvero un caso forse unico, l'ultima tappa sarà Roma-Roma, ovvero si partirà da Roma e si arriverà da Roma ogni centimetro di questo evento che sarà trasmesso in centinaia di paesi del mondo offrirà al mondo l'immagine di, di una delle città più belle del nostro pianeta e Quindi ecco eh, il, i contributi che in passato venivano dati non attraverso dei bandi pubblici che abbiamo rintrodotto grazie all'assessore Frongia, ma eh, tramite eh, assegnazioni eh, dirette con, eh, che avvenivano tramite un delibere eh, di firmate dagli assessori, eh, oggi avvengono con trasparenza e quindi questa è una delle voci del bilancio sportivo che approveremo. La seconda riguarda il, le spese per la vigilanza, custodia e guardiania degli impianti. E anche qui faccio un esempio per chiarire ad esempio lo stadio Flaminio. Come probabilmente sapete il, lo stadio attualmente non è utilizzato, quindi necessita di essere custodito per evitare eh, di assistere a scene che Effettivamente anche nel recente passato ci sono stati, ovvero occupazioni, chi entra va, ruba cose, eh, rompe, eh, ne rompe delle altre. Abbiamo previsto quindi per la prima volta, grazie a la capacità di riuscire a programmare quelli che sono i nostri bisogni, abbiamo aumentato di molto lo stanziamento nella vigilanza e custodia degli impianti sportivi e, ecco, e io capisco che in passato si sia dato poco peso a, questo, a questa voce perché quando uno si trova di fronte a un problema che disperatamente non sa come affrontare, effettivamente non lo affronta e quindi in passato questo è avvenuto, non era dato particolare importanza a questa voce perché non sapendo come eh, programmare il, la vigilanza di determinati impianti eh, attualmente senza concessioni in passato si è alzato le mani e, e si è lasciato purtroppo deperire quello che è patrimonio pubblico, lo ricordo, al di là di, di chi fa sport o meno si tratta di patrimonio pubblico indisponibile che va tutelato. Infine l'ultima voce sulla quale vorrei soffermarmi è quella riguardante progettazioni, collaudi e commissioni. E a cosa servirà questa... Eh... Questo stanziamento, è che è collegato tra l'altro a un emendamento al DUP, servirà finalmente a fare le gare per l'assegnazione degli impianti sportivi. Una delle prime delibere che approveremo qui in aula, subito dopo il bilancio, sarà quella relativa al nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali. Grazie al quale appunto saremo finalmente in grado, dopo oltre 11 anni, di avere delle regole comunali allineate con quelle nazionali e, e quindi eh, riusciremo a fare le gare. Abbiamo bisogno di un aiuto eh, esterno per quanto riguarda appunto il, le progettazioni con l'Audi perché ai noi nessuno si era mai posto il problema di fare le gare. Abbiamo eh, ricevuto quindi in eredità un dipartimento, una direzione sport dove un ufficio gare non esisteva, perché Perché, come ho spiegato il meccanismo dell'attuale regolamento prevedeva sostanzialmente delle concessioni infinite, quindi questa amministrazione non ha mai avuto il problema di dover fare gare perché sostanzialmente non, non erano proprio previste e approfitto per citare qualche numero e poi concludo All'inizio, a metà del 2013, quando quindi il eh, Alemanno eh, terminò il suo mandato, ci ha lasciato con 16 eh, concessioni scadute. Lo dico anche a Fabrizio Ghera, che so solitamente ci parla della gestione di Alemanno come un'era un perfetta, bellissima, tutto funzionava. In realtà ci hanno lasciato con 16 impianti con concessioni scadute e un ufficio gare appunto inesistente e un regolamento naturalmente non aggiornato, Cochi tentò forse l'ultimo giorno eh, di approvare il regolamento dopo cinque anni che, durante i quali non aveva fatto niente però non ci riuscì. Ci tentò, anche, ci tentò anche Masini. Quindi passiamo adesso invece a, alla gestione più recente: Marino, e nemmeno lui ci riuscì e lasciò la città. Passò, il risultato fu passare da 16 concessioni scadute a 36. Quindi noi abbiamo raccolto questa. Eredità, diciamo che non vogliamo continuare a parlare sempre del passato, però effettivamente questi numeri vanno compresi e, e bisogna capire che poi per risolvere i problemi c'è anche bisogno di tempo. Quindi eh, siamo arrivati al giugno 2016 con un regolamento che nei tre anni successivi nemmeno il. Eh, Marino, i suoi assessori, e i suoi consiglieri sono riusciti ad aggiornare e appunto hanno portato il saldo delle concessioni scadute a 36. Ora quindi finalmente avremo un nuovo regolamento, finalmente avremo delle gare e ricordo che l'anno scorso la consigliera Baglio disse che il, il bilancio non, stavamo approvando un bilancio senza anima e, quelle parole me le, me le ricordo bene e oggi le voglio riprendere, perché finalmente con orgoglio possiamo dire che stiamo per provare un bilancio che ha un'anima, un bilancio che ha un cuore e ha finalmente una speranza, la speranza di riuscire a sistemare tante cose che abbiamo trovato in condizioni eh, disperate, perché effettivamente ecco, l'anno scorso io e Daniele Frongia eravamo disperati, quindi in, nella stessa disperazione che hanno vissuto i presidenti di commissione e gli assessori che ci hanno preceduto. Oggi non lo siamo più e quindi con orgoglio ci apprestiamo ad approvare entro la fine dell'anno, possibilmente anche entro prima di Natale, il, il, prossimo, il, il progetto di bilancio per il 2018-2020. Grazie.